caro corazzo, caro amico, cara amica eccomi ancora una volta perché insieme vogliamo fare di nuovo una preghiera a chi? a Dio alleluia, gloria al nome di Dio ma quest'oggi in particolare vorrei pregare per i malati però prima di pregare per i malati vogliamo lodare il nome di Dio? Alleluia! Gloria a Dio! perché Egli è degno di essere lodato, ringraziato e benedetto Alleluia! Alleluia! Alleluia! Lodiamolo tutti quanti insieme sottofondo c'è sempre il canto Alleluia! Benedetto sia l'Eterno Grande la Tua presenza, Signor Gesù Alleluia È dolce la presenza di Dio La presenza di Dio ti dà La pace La tranquillità Alleluia Meraviglioso il nome di Dio Alleluia Padre Dio d'amore Quest'oggi ti vogliamo pregare per i malati e quanti sono mai così tanti come oggi padre ti vogliamo pregare per quelli che hanno tumori e altri tipi di malattie vi voglio raccontare una cosa della mia vita io sono stata malata per un mese e quattro giorni in ospedale Alleluia! Avevo una broncopolmonite con versamenti perché l'ho avuti tre volte. Prima mi hanno tolto con liquido un litro e mezzo poi un altro litro e poi un altro e mezzo litro. Dal mezzo litro il mio polmone si è espanso ma prima di espandersi spingeva il cuore e mi ha spinto il cuore a tal punto di farmi venire una pericarditera piena di acqua. Le dottoresse dell'ospedale non sapevano più cosa fare. Sette antipiodici al giorno. Non mi facevano nulla. Ma c'erano le preghiere mie, della mia famiglia e della Chiesa. E Gesù ha ascoltato la mia preghiera della mia famiglia e della Chiesa. Mi ha completamente guarita. Cari amici, caro amico, io non sono migliore di te. Prega il Signore che ti guarisca. Ti chiederò di fare una piccola cosa. Metti la tua mano dove tu sei malata o malato. Anche se non sei tu la malata o malato, Gesù guarisce ugualmente e prega per chi conosci che è malato, è uguale. Ma se sei tu, ripeto, metti la tua mano dove tu sei malato o malata. E credi che Gesù ti può guarire, perché in Gesù si deve solo credere, è Dio, è figlio di Dio. E preghiamo per la tua guarigione, facciamolo insieme. Oggi facciamolo insieme. Alleluia! Padre Dio d'amore, quest'oggi ti vogliamo fare una preghiera particolare. Ti vogliamo pregare per i malati. Malati di tumore e altri tipi di malattie. Malati di depressione. Molti sono malati di depressione tu li conosci uno per uno ti li mettiamo davanti alla tua presenza tu che sei un padre meraviglioso tu che sei un padre stupendo tu che sei un padre prezioso tu che sei morto per i nostri peccati ci hai dato la vita ancora oggi signore daci la vita guarisci alleluia guarisci, libera consola benedetto sia il tuo nome gloria a Dio alleluia gloria al padre gloria al figlio gloria allo spirito santo alleluia benedetto sia l'eterno padre guarisci io non li conosco questi malati ma tu sì, padre, e tu li ami tanto. Alleluia. E come ami tu nessuno si ama. Alleluia. Guarisci libera, consola. Con la tua dolce, suave divina presenza. Alleluia, dove non arriva la medicina? Gesù ci arriva. Alleluia, molto spesso i medici non sanno cosa fare, ma Gesù è il medico dei medici. Alleluia, Gesù, guarisci. Alleluia, Dio, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, guarisci tutti i malati, tutti i tipi di malattie che ci sono. Oggi, mai come oggi, è pieno. Alleluia, meraviglioso tu sei Come ha guarito me, guarirà anche te E seppur oggi non ti guarisce Continua la tua preghiera Io pregavo sempre Andavo per i corridoi dell'ospedale Pregavo per me e per le stanze che io vedevo Fallo anche tu per te Tutti i giorni, insisti in nome di Gesù Cristo vai a Dio Gesù ti guarirà Credi in Gesù Cristo Gesù lo farà Alleluia Gloria a Dio Gloria a Dio È meraviglioso Alleluia è glorioso È prezioso È l'amirabile È re e il Signore del Signore come può non farlo continua questa preghiera e Dio lo farà anche per te meraviglioso tu sei Padre grazie Dio ringraziamolo grazie per la tua presenza e sappiamo che tu guarirai e ti ringraziamo perché sappiamo che tu guarirai nel nome di Gesù Cristo te lo chiediamo Caro amico, cara amica, che Dio ti benedica Accercate e Dio mi benedica anche a me. A Dio sia la gloria.